Bene, amici, vi racconto come funziona il consulto con i fogliettini. È molto semplice. All'inizio mi viene consegnato un blocchettino con dei fogli. Su ogni singolo foglio scriverò quello che sento essere importante in questo momento della mia vita. Può essere un nome, quindi scrivo, piego il foglio e lo lascio lì. Può essere un'emozione, quindi scrivo, piego e lascio lì. Può essere una situazione sta a voi sapere quanti fogliettini preparare, una volta che avete terminato li mescolate e mi chiamate. A questo punto io entro, prendo ogni singolo foglio senza aprirlo e vi racconto le informazioni che mi arrivano. Per ricordare meglio quello che è emerso scriverò una parola chiave all'esterno. Una volta esplorati tutti i fogliettini Iniziate voi ad aprirne uno alla volta e a vedere la corrispondenza tra quello che c'è scritto e quello che vi ho raccontato. Al termine del consulto ci sarà un feedback per comprendere che cosa si sta veramente muovendo nella vostra vita. Per avere maggiori informazioni potete contattarmi ai riferimenti che vedete sotto. Grazie.